Sì, eh, mi scuso anticipatamente perché ho una raucedine, non so, un mal di cola. Insomma, ho un abbassamento di voce che eh, spero non vi dia fastidio. Eh, dunque, oggi parliamo di editing, editing della batteria. Qui io ho una batteria suonata, suonata in studio e... Ehm, per quanto il batterista possa essere stato preciso siccome non sarebbe necessario perché il brano per cui il nostro caro marco rovinelli che saluto ha suonato la batteria è un brano rock ma io nell'arrangiamento andrò a sommare dei sample quindi ho bisogno di precisione nel timing questa precisione per quanto può essere bravo un batterista non te la può dare io adesso non farò una quantizzazione precisissima della batteria suonata da marco cercherò semmai di assecondare il sample perché non voglio che diventi una cosa molto meccanica ecco che suoni fredda no però devo far sposare sia l'aspetto del sample sia l'aspetto della batteria quindi darò una quantizzazione circa all'80% della batteria di Marco e la stessa cosa poi l'andrò a fare con il sample. Quello che ci interessa adesso e che vi voglio far vedere è il timing della batteria di Marco che andiamo subito a sentire. Quindi ascoltiamo. Ah, come potete sentire io ho messo il click apposta su l'ingresso abbiamo una kick che non è sentite questa sentite che non è sul timing ora andare a aggiustare il sample che andrò a mettere direttamente su quella kick. diventa veramente un lavoro su una batteria che come vedete insomma è un brano da tre minuti quindi insomma, quello che dobbiamo fare è accomodarci un pochino no? renderci la vita leggermente più facile no? allora andiamo nel concreto e vediamo come fare questo benedetto timing clicchiamo due volte sulla traccia vedete che mi si apre interfaccia del timing io di solito me la tengo già bella così ampia e bisogna cercarci nella modifica hit point mi vado a cercare solamente le kick non c'è bisogno di andare a quantizzare anche i colpi del rullante quello lo facciamo dopo Quindi diciamo che intorno all'8% abbiamo beccato magari diamo una controllata generale quindi una volta che l'abbiamo messi in griglia, cioè che Lit point ha trovato i transienti che deve andare a quantizzare, chiudiamo la finestra. Stessa cosa l'andiamo andiamo a fare con Lit point, Andiamo a fare la stessa cosa cercando Lit point giusto del rullante. Ora qui ce l'ho già impostato sul 6% che probabilmente va bene ma per sicurezza fammi vedere se è più giusto farlo all'otto si sì. perfetto chiudiamo allora la parte importante che dobbiamo andare a fare adesso è la quantizzazione quindi attiviamo l'editing di gruppo come vedete questa piccola icona sembra che ci sia scritto uguale no? il simbolo del dell'uguale lo attiviamo diventa arancione e in questo momento lui se noi clicchiamo su una traccia qualsiasi come vedete diventano tutti vengono spuntate tutte le tracce ok saliamo sul pannello di quantizzazione e clicchiamoci oh, lui di default mette delle priorità a me non interessano queste due priorità le toglierò è importante assegnare un discorso di priorità perché nel momento che io le tolgo lui non va a vedere nessun tipo di timing da fare quindi quando noi diamo assegniamo una priorità la priorità viene assegnata a tutte le tracce in gioco diamo la stessa cosa all' up che sarebbe lo snare che abbiamo quantizzato prima e gli do una priorità diciamo del a4 diciamo queste a5 qui e a4 bene se noi adesso andiamo dove vedete scritto intervallo e scostamento lo scostamento riguarda il tipo di taglio dov'è che vogliamo andare a tagliare Beh, io di solito cerco di stare abbastanza vicino ma non troppo perché poi quando andrò a cucire tutte queste tracce non voglio che mi vadino a creare una specie di fade out e fade in sul transiente quindi ciò che faccio è spostarlo leggermente intorno al vediamo vediamo 16% credo che vada benissimo e poi do una, una modalità di quantizzazione intorno la potrei fare intorno al 90% ma in realtà voglio stare più morbido quindi vado intorno all'80% ok allora clicchiamo crea delle porzioni creando delle porzioni cosa succede? Avviene il taglio che noi abbiamo deciso in precedenza. Sia sul kick che sia sullo snare. Dopodiché andiamo a quantizzare. Non so se si è visto. Facciamo un CTRL Z un attimo. Perché voglio farvi vedere qui. Che io quando vado a quantizzare. Le tracce si spostano. Eh? Guardate eh. Tac, vedete, che si sono leggermente spostate, quindi si sono create delle parti vuote. È importante, appunto, adesso andare a cucire queste parti vuote, creando una dissolvenza. E voilà, me l'ha cucita. Eh, dunque, possiamo decidere la spinta da dare a queste. A questa cucitura quindi se vado indietro lui tenderà vedete a spostarle più indietro se vado in avanti lui tenderà a spostarle in avanti stessa cosa l'ampiezza la durata è l'ampiezza se io do un valore di 100 la cucitura sarà larghissima e ovviamente questo è assolutamente inefficace perché sulla traccia dobbiamo dare una cucitura sensata intorno quella di default intorno ai 28 30 insomma è una cucitura ecco ora ha fatto un casino scusate <ride> è una cucitura dicevo molto normale 28 va benissimo a posto a posto chiudiamo qui il pannello di quantizzazione e andiamo a sentire che tipo di quantizzazione ha fatto se il timing ci piace Sentite com'è perfetta già, abbiamo una, abbiamo una sensazione effettivamente del taglio e cuci, che io di solito poi vado a correggere, vedete? Eh, la cucitura, secondo me, è troppo a metà, è vicina al transiente, ma troppo spostata. Quindi questa cucitura, in realtà, io devo spingerla più vicino al transiente scusate me lo sposto qui che così vedete meglio la metto leggermente più vicino al transiente diciamo che così potrebbe andare bene forse adesso è troppo riandiamo un po' indietro ok e diamo i mm, io la rimpicciolerei un pochino e vado sul 20% vediamo un po' si comporta diamo un, un ascoltata senza dargli ok beh molto più precisa no quindi se io vado a stringere questa si stringono tutte lo posso fare tranquillamente anche a mano per cercarmi ecco quella parte invisibile quella specie di fade in fade out che si crea per la cucitura può dare una sensazione di fastidio che ovviamente poi con la base e il sample e via discorrendo sopra ovviamente non si andranno a sentire ma se vogliamo una batteria ben presente che è da sola e lavora da sola è bene andare a curare bene quella parte eh. bene. Quindi... Beh, è praticamente invisibile, no? Adesso non si sente quasi più. Beh, questa parte, per esempio, c'è cioè, tap, tap, tap, stanno lavorando molto i piatti, ride. Quindi la cucitura, dobbiamo guardarla molto bene. Magari andiamo a deselezionare, no? facciamo un loop di questa parte ci sono delle incertezze nella cucitura è bene andarle un po a, a correggere perché poi eh, insomma vedi questa parte io magari la metto così più vicina al transiente già meglio già meglio bene questa è la parte del timing andando avanti col tutorial vediamo come renderla come farla suonare a dovere Bene, una volta che abbiamo sistemato tutta la batteria l'abbiamo controllata andiamo a selezionare tutte le tracce questo spuntiamolo non serve più una cosa importante che non vi ho detto prima proprio prima di, di effettuare il timing eh, createvi sempre una copia e non l'ho fatto in precedenza ve lo dico adesso è inutile che io lo faccia basta fare tasto destro duplica traccia quindi eh, ritornando a bomba ehm, stavo dicendo selezioniamo tutte le tracce quindi cosa dobbiamo fare? converti in file la selezione clicco e lui me li converte ogni elemento me lo converte in un file che non vedremo appunto più tagliato sostituiamo facciamogli fare il processo che deve fare ed ecco che insomma mi ha, in, ha trasformato tutti i set che compongono la batteria quindi tutti i tamburi in gioco me l'ha trasformato in file kick come era prima però in questo momento ce l'abbiamo quantizzata